Benvenuti a questa seconda giornata di, eh, della nostra manifestazione di Gatispa questa manifestazione che mette al centro, come sapete tutti quanti voi, quelle che sono le attività dell'associazione eh, che riunisce A lei, quindi eh, lo scopriremo nel dettaglio giorno 8 Angela l'avrete sentita tra poco eh, continuerà invece con i pezzi interi in la novità di oggi invece è che dopo tanti anni di interviste quindi di, di fare domande Chiara ha deciso di invertire il ruolo e quindi mi troverò a rispondere quindi questa prima parte, credo Siamo dall'altra, quindi questo primo momento chiama a favore intervista che andrà di meglio, poi ci sarà il saluto istituzionale della professoressa Licena, direttrice di questo luogo meraviglioso che viene impreziosito anche dal lui e dal suo agire e poi ci sarà musica, arte, poesia e tutto quello del programma che il vulcanico Bruno Mancini, il giovane... rispondere e quindi il microfono è chiara e rispondo. Infatti io ti voglio chiedere proprio di parlare di Bruno perché oggi ero nel momento del sonnellino, che direi che forse è il, migliore, il momento migliore della giornata dell'estate e ho, ho pensato ad esempio al disperi, primo un bellissimo no? nome, mi piacerebbe anche che mi raccontassi come ti è venuto in mente e secondo ho pensato che è importante insomma che gli abbia punto di riferimento così importante in te e eh, eh, allora ti voglio chiedere come hai incontrato Bruno che cosa ti ha colpito di Bruno questo intellettuale veramente scoppiettante come chiami tu e, e come mai insomma come ti è venuto in mente anche di fondare un giornale Chiara diceva eh, il momento del sonnellino il più bello dell'estate, neanche, diciamo, forse per questa gioviale circostanza, Pensi sì, con il luogo. Nel 1960, nel 1970, quando l'isola di Schia cominciava ad aprirsi eh, ai turisti, eh, il sindaco denominato Vincenzo Tedese fece, non lo so si deve, ecco, no. se affisse dei manifesti di strada dove istituivano le famose zone di silenzio. Oggi noi abbiamo perso questa sensibilità ma la controlla ecco, rappresenta non soltanto il tempo quindi l'ora del silenzio, bensì si caratterizza anche il luogo perché è un luogo silenzioso è un luogo migliore dove si permette di vivere meglio da piccolo io la controlla avevamo perché noi nella controlla dovevamo stare in letto o dormivamo o dormivamo la controlla era controlla quindi fermi, giu, precisamente in napoletana ciongat, ringolet, senza possibile ciongat senza possibilità di, di fare nulla, dovevi stare là a guardare. Quindi, prima di questo, diciamo che era giusto per collegarci al tuo, al, al momento creativo. Allora, prima di arrivare al Dispari, eh, qualcuno di Istria lo sa, però è bello che ricordato, il Dispari... Eh, io sono figlio d'arte. Nel 1975, il giorno in cui sono nato, con mio padre che è scomparso 14 anni fa, ha fondato il primo settimanale dell'Isolanista che si chiamava Lo Sport Isolano. Lui lo racconta, venne in pica, diede un bacio a mia mamma vita, posò sulla culla, me la ricordo questa scena perché mi è stata sempre raccontata, al neonato una pistola per giocare, come se il neonato potesse giocare con la pistola. E Lui racconta sempre che, lasciata, lasciata la clinica posta nella tipografia che non si trovava a Dischia, bensì si trovava a Napoli e stampò il primo giornale. Questo giornale stampato con i fogli interi, dopo lui si tutti i fogli sul lariscafo, sul traghetto del giornale a Dischia, insieme agli altri passeggeri si collezionavano a mano, i giornali si piegavano e si distribuiva. Questa lunga tradizione di famiglia si è evoluta dal circostilato che papà realizzava per motivi politici nel 1975 di estrazione di destra, poi siamo riusciti a stampare a Ischia nel 1989. Questo settimanale, dopo 500 numeri, è diventato un quotidiano eh, stampato sull'isola di Ischia. Facemmo un investimento di oltre 2 miliardi di lire per realizzare una tipografia qui eh, sull'isola. Dal 18 maggio 1989 fino al 23 marzo 2009, Domenico Di Meglio, mio padre, è stato il direttore di quello che oggi è Il Golfo, il primo quotidiano dell'isola. Dell Vista stampato completamente a rischio. dopo l'infarto di mio padre, eh, a me l'ha ho iniziato a capire che forse c'era qualcosa di giornalismo che dovevo fare. Lo dicevo prima, parlando con altre persone, fino a quando mio padre eh, era in vita della lui per un equilibrio che, che non sto qui a spiegare perché non ho mai capito, eh, riuscimmo a dividere in due grandi ruoli. Io la passione dei computer, tenevo la passione della computer classica, tenevo la passione della grafica in generale e, e quindi già dopo il liceo scientifico a cavallo, tra il biennio e il termine del liceo scientifico, decisi di lasciare gli studi scientifici per cominciare a seguire un, per un percorso di studio artistici e grafici, sono diplomato all'Istituto di Design di Napoli, ma cominciato a fare il tecnico pubblicitario, era il, era il 92-93, momento particolare perché cominciava ad arrivare sul mondo di Mac, intanto cominciava questo computer particolare, cominciava a evoluzionare il mondo della comunicazione, non si usavano più le vecchie tecnologie, si cominciava a usare il computer e, e io in qualche modo ho cominciato ad occuparmi della grafica del giornale l'ho fatto fino alla fine con l'infarto di papà eh, nel frattempo la vita mia si era riempita di tante eh, di tante avventure con l'infarto di papà e quindi con la sua scomparsa mi nacque eh, questa esigenza di continuare a fare il giornalista. devo dire che negli anni precedenti almeno negli ultimi 3-4 anni ehm, papà mi ha fatto nascere un nuovo quotidiano nella città di Napoli che si chiamava la verità e questo suo spirito diciamo, di pioniere dell'informazione non l'aveva mai abbandonato quindi all'età di 57-58 anni gli aveva ricominciato da capo a fare il pendolare andare a Napoli a tentazione a fare il giornale lo poteva fare perché nel frattempo diciamo che io in redazione a me non riuscivo a gestire tutta quella della parte della, diciamo, della finitura del giornale dell'impaginazione dell e quindi da canna quando è morto papà ci sono stati i primi 5-6 mesi di orientamento di, di, di, eh, diciamo anche di elaborazione del lutto perché poi non era tanto papà pensieri al direttore che sono sempre state due figure diverse per me e quindi in questo periodo di elaborazione del lutto un po' che avevo perso papà un po' che avevo perso il direttore a un certo punto dopo 4-5 mesi ho cominciato a fare il giornale e il giornalista come pensavo di fare Passa un anno, in una redazione cominciano le comprensioni, ma anche a buon fine, anche in buona fede, 35 anni e eh, faccio il grande passo, o lo faccio adesso o non lo faccio più. E il primo agosto del 2010 ho formato il mio giornale, che si chiamava all'epoca di Gischia, dopo qualche mese diventa il disperito. Perché uno è Il No, no, no, no, è disperito ha un etimo, più carina come storia. E, e quindi fondo il mio giornale e comincio a fare il giornale come lo volevo fare io, anche perché era senza, essendo io anche editore, ero senza editore, sono, continuo ad essere allergico agli ordini, per una questione, sono un po' poco, diciamo, non mi dice di fare la cosa? Eh non, non io, non idea, io, quello non, era una cosa delle ore. Diciamo che è un po' così, non, non mi viene facile, <ride> e quindi fondo il mio giornale che si chiama il Ministro il dispari come nasce il dispari nasce tra il mixing di due concetti uno più, eh, più italiano e uno più territoriale e napoletano noi diciamo quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo a fare i conti quando si fanno i conti di solito ci sta questa parola che noi chiamiamo uspare il dispari è vero uspare significa quello che resta se voi andate in una qualsiasi, oggi non più, perché oggi ci hanno insegnato che se il costo è 0,54 paghi tariffa intera, se invece 0,56 paghi vai all'euro successivo. In qualche modo hanno arrotondato pure questo. Prima invece non era così. Quando andai a fare i conti, 50 51, qualcosa, quel virgola qualcosa era il disparo usparo, quello che rimaneva sul tavolo. Grazie. Il resto. il resto. Cosa succede? Che una delle vecchie eh, testatine del, dell'editoriale, dell che poi l'ha preso famoso, la si chiama Sussurri di Grida, Quando ho cominciato a collaborare con il giornale, tenevo 11-12 anni, e, e all'epoca il giornale si, si componeva a mano, quindi con, con, non, non, è, non, non esisteva il computer, ma proprio si faceva tutto sul tavolo luminoso, tenevamo una macchina Moderna per l'epoca che si chiamava Rotapind, che stampava tutto il giornale su un'unica colonna, quindi un chilometro di testo impaginato in colonna. noi a mano bisognava fare la prima colonna iniziavi, tagliarvi sul rico, andavi sulla seconda colonna, lasciavi lo spazio della foto, andavi sulla terza colonna, quindi si faceva tutto a mano perché era questa, questa colonna infinita. La macchina più importante, più nuova che c'era, era questa che ti stampava, questa colonna unica di testo e c'era questa destinazione di, di papà che era una macchina da scrivere soltanto che invece di avere il nullo che girava c'era una pistola. La pistola, pistola che torna E quindi da allora, siccome c'è la necessità di difendere facendo i conti con la società, ancora oggi, c'è sempre un resto, c'è sempre sparo, c'è sempre qualcuno che resta sul tavolo, che perde qualcosa oppure che gli altri possono scartare, perché magari ti prendi il malloppo dei soldi, non lo so, quando magari uno conta i soldi che, che apre, non lo so, qualcosa, allora magari i centesimi, i 10 centesimi, quelli che magari restano, uno prende l'euro, prende il 50 centesimo e poi lascia la monetina che non ha valore. Quando questo concetto lo trasportiamo nella società, allora vediamo che quel 10 centesimo, quel centesimo, quel 2 centesimo, quel è la persona che non ha diritti, è quello che non ha voce, è il bambino disabile, è l'adulto disabile che non ha più accoglienza tra le istituzioni, è il lavoratore che viene studiato è una parte della società che ha bisogno di attenzione. Quindi, mettendo insieme questa testatina che io volevo fare dello sparo. Quindi da sparo, uspare che era quella parte, però chiamare un giornale uspar avrebbe avuto un eco diverso, ma anche utilizzare la parola lo sparo significa significato sì, sì, poco, sì. e quindi era, qual era il modo migliore per sintetizzare tutto questo discorso? Il dispari. Io che ho fatto lo scientifico, mi hanno sempre detto che il numero perfetto è quello della dispari e quindi esce questa testata che si chiama il dispari e che poi negli anni ha subito varie trasformazioni, così trova a raccontare che mi di Sperm è nato prima solo online, poi dall'online per, per una forma di perversione mentale del sottoscritto, per due anni abbiamo editato un settimanale a colori sempre sull'isola Rischia e qui ci colleghiamo a come ha incontrato Bruno Mancini, tra poco ve lo spiego. Dopo la perversione del settimanale eh, stanco, realizziamo un mensile a colori di 80 pagine, eh, una cosa folle, poi succede che eh, la vecchia redazione del Golfo di mio padre viene venduta per, per 50 denari di pubblicità e c'è uno stravolgimento e una rivoluzione sulla, grazie ad un furto, ad un grande furto sul piano editoriale eschitano e siccome c'era da difendere quelli che erano i valori del giornalismo Domenico Di Meglio perché la nostra il dispari eh, si compone sia della testata del dispari poi ci sono questi due pay che si aggiungono il primo è l'informazione ispirata ai valori del giornalismo Domenico Di Meglio che non è una cosa relativa a Domenico Di Meglio bensì è proprio una linea editoriale che poi è la stessa di quella di Domenico Di Meglio che si fondono su quelli che sono i valori del giornalismo. Perché sono convinto che il giornalismo è quell'attività che permette di evolvere una collettività, una società, attraverso il ruolo di giornalismo. I valori che ha allora, rappresentato Domenico Comedio per tutta la vita sono quelli dell'inflessibilità, dell'obiettività, del, del, dell dell'essere preconcetti contro il potere, giusto per raccontarvi soltanto due punti per poter raccontare un po' la parabola è che quando il fratello di Domenico Di Mello fu arrestato per droga, il titolo d'apertura del giornale fu arrestato per droga da sorelle Di Mello, lo ok, chiedo a titolo grande, il fratello del nostro direttore è stato trovato in possesso eccetera eccetera, quindi questo era un po' l'imprimidico. Un altro imprimidico è quando con il giornale eh, papà denunciò un sottuso contro un politico che non, era che non gli era neanche vicino né amico, però un giudice di Napoli rinviò al giudizio un eurodeputato senza chiedere il permesso e eh, l'autorizzazione a procedere al Parlamento, questo giudice per ridorsione ci sequestrò la tipografia, ci sequestrò il giornale e papà dovette fare uno sciocco della fame che durò 50 giorni, che gli è causato la perdita del vista, che gli è causato forse qualche altra cosa, che poi dopo, negli anni dopo, dopo ha avuto l'idea, no, infatti no, l'infarto gli è arrivato a casa morendo nel sole e purtroppo mangiato nel è come voleva morire, aveva scritto qualche mese prima. Bruno l'ho conosciuto nei giorni dopo l'infarto, che, che voleva non far morire l'idea di, di papà. Poi quando ho cominciato a fare il giornale, io lavoravo già per me, per abitudine di notte. Ho incontrato qualcuno che quando gli dice ci vediamo a mezzanotte, gli risponde, aspetta, rischio di svegliarmi e vengo. Perché Bruno, dovete sapere, maggiormente ha scoperto, che lui diciamo che la mattina è un tempo diciamo inutile nella giornata noi preveniamo la notte dove si è più allegri quindi noi che lavoravamo noi, Bruno, noi pensavamo di essere moderni Bruno mangiamo una cosa no no no non mi preoccupate c'è un pasto e che sta bollendo, ma sono le 4 della mattina lo so ma quelli tra poco sono buonissimi. e quindi questo è Bruno e poi con Bruno ovviamente abbiamo diventato parte integrante della redazione del dispari settimanale prima in maniera eh, più eh, presente ogni mercoledì tutta la notte con noi, eh, faceva parte proprio diciamo del gruppo redazionale, poi ovviamente con la redazione del quotidiano sono cambiati i tempi, sono cambiate le produzioni, i giornalisti stanno a Napoli, quindi diciamo c'è stata un'evoluzione però la pagina di Dila, come voi sapete ogni lunedì nessuno la tocca, a volta la allarghiamo, a volta la stingiamo, però Bruno fa parte della nostra reazione dall'inizio e continuiamo a viaggiare perché siamo felici. Come avete potuto leggere, da qualche giorno abbiamo riattivato anche lo spin-off del Dispari24 per dare maggiore visibilità a tutte le nostre iniziative, quindi troverete su magister.com le nostre iniziative di Chila, ma anche su Dispari24 Bruno sta provvedendo anche a pubblicare tutto che nel frattempo per tre anni, non abbiamo pubblicato. Questa è un po' la storia, diciamo, in breve, di come arriviamo ad oggi. Io spero di non avervi disturbato. Sì, scelta, vai, devo dire che il mio sonnellino ha portato una storia sì. meravigliosa, per cui vi un applauso, perché è un grandissimo, tantissimo... Yeah.